19.35 minuti in diretta su Radio Italia Anni 60, vi stiamo raccontando l'avvio di questa sesta edizione di Little Sicily 2017 appunto da Capodorlando eh, manifestazione che quest'anno è legata inevitabilmente a doppio filo con i presidi Slow Food eh, della Sicilia marcatamente, segnatamente il, eh, lo Slow Food che eh, insomma, eh, opera, agisce nella zona dei Nebrodi per parlarne di più, per parlarne meglio in maniera più diffusa abbiamo con noi Vittorio Alfieri, buonasera che è una di detto stampa diciamo dello Slow Food e al tesseramento per cui eh, insomma, bisogna anche spiegare un pochino a chi ci sta ascoltando come si fa ad entrare un po' nel mondo di Slow Food perché potrebbe sembrare da fuori che si tratta di un'associazione eh, di, un di persone che comunque abbiano uno scopo ben preciso ma che siano estremamente specializzati invece mi pare che così non è No, Slow Food è aperta a tutti, anzi è rivolta proprio e concepita per il cittadino comune che però vuole coccolarsi, vuole curarsi nel cibo, con il cibo buono di un certo livello fino a qualche mese fa non c'era la possibilità di avere il crisma dell'ufficialità come diceva il dottore Salerno sulla certificazione, sul sano giusto e pulito e buono soprattutto, ora anche nel nostro territorio è possibile aderire ecco il tesseramento è anche un segno per dire faccio parte di questa comunità sia che siano dei ristoratori degli addetti ai lavori o dei semplici cittadini, anzi noi ci rivolgiamo all'uomo comune, anche ai più piccoli, ad esempio per gli under 30 il tesseramento che dura 12 mesi costa semplicemente 10 euro. Beh, noi siamo fuori dal gioco in questo caso perché almeno sì. per quanto mi riguarda io e <ride> credo che siamo fuori dal gioco però non so per quanto sì, mi sì, riguarda. Sì. E anche in questa tre giorni Orlandina è possibile aderire sì. perché ci sono presenti le schede da compilare oppure sul sito Slow Food che è molto fornito oppure terza opzione presso la sede di Torrenova dal, so nostro, dal nostro fiduciario il ragioniere Angelo Pedano che è comunque noto nel territorio posso, ormai anche dire, posso anche dire, posso anche dire l'imprenditore di Arreturcom che conosco e che saluto è assolutamente, che... Un, un marchio e una garanzia Insomma, <ride> si direbbe, insomma, sia lui che la moglie insomma, sono sempre molto attivi sul territorio no, mi avete invitato eh... a nozze in questo vostro interessantissimo eh, dialogo era, era un dialogo insomma, diciamo, tra, tra impari però insomma, no, sono no, cercato di capire ma l'archeologo che c'è in me eh, recla punto. reclama spazio no, semplicemente per dire che mi trovo d'accordissimo con tutto quello che è stato detto e per rispondere anche a distanza di qualche minuto alla domanda iniziale sì, sullo food sì, mangiare lento. Sulla ragione timologica. Sì, diciamo, eh, diciamo che noi ora non ci stiamo inventando niente, è un ritorno al passato. Stiamo riscoprendo quello che, giustamente, come già facevi notare tu, i nostri avi facevano anche in questa zona: perché la nostra zona, senza andare lontano, anche l'etimologia nebrodi da Nebros, cerbiatto, cerbiatto, l'animale sacro a Dioniso. Dioniso si onorava facendo i banchetti. Eh, I simposi oggi gli schiticchi. Negli schiticchi, lo possiamo dire, non è una parolaccia in <ride> no, radio: anzi, si me. mangia lento, cioè si aspetta che la carne si cuocia alla diciamo, braccia è tutto quel rituale, e dello stare insieme. Cosa che... che non si trova nei fast food. Beh, nei fast food nemmeno ci si con... sì, Nei fast food <ride> nemmeno ci si conosce, si mangia veloce, n... dubito di quello Della che si mangia. Anche... Per... Quindi noi parere. siamo ritornati al passato nel cibo, che è una cosa ottima. Va bene, allora signori è stato davvero un piacere eh, oltremodo, Ma cosa vi prego. troveranno sicuramente per i prossimi giorni nell'isola pedonale di Capodorlando, nelle vicinanze del municipio, nella seconda postazione, quindi andate con fiducia a eh, conoscere i nostri amici di Slow Food assaggiate i prodotti nostri eh, davvero tipici, davvero importanti davvero di qualità e sostenete insomma la buona gastronomia siciliana grazie ancora per essere stati con noi, in bocca al lupo e buon lavoro grazie mille, grazie mille, ci fermiamo per la pubblicità torniamo tra poco